Ora, sono sicuro che vi state chiedendo perché mi sto mettendo una cheesecake da una telecamera. Gli amici che mi conoscono già sanno la risposta. A parte che è buonissima, cheesecake a lime è una bontà. Più che altro lo faccio per il contenitore di vetro. Sapete quanti di questi contenitori di vetro ho? Io non lo so. E sono contenuti tutti qui dentro dall'ultimo conteggio che ho fatto. Hanno qualcosa come una cinquantina. Raccolti in anni e anni e anni di mangiare questo genere di schifezze. Schifezze buone! Ma non solo io, amici, parenti, tutti quelli che sono di accademia a cui ho offerto, o mi è stato offerto da loro, una cheesecake in vetro come questa. E ogni volta che ne mangio uno. Ci dico, mi sembra peccato buttare il vetro Certo, cioè, posso mettere nella raccolta a vetro Esiste per quello Ma lo dico sempre, magari un giorno mi potranno servire Ed effettivamente alcune volte le uso Tipo quando smonto i mobili di che metto le viti E le trovo utili Però Non è che io monto mobili che tutti i giorni Infatti, vedete, la mia dispensa è piena da contenitori di vetro come questa. Alcuni di questi li ho utilizzati per fare queste composizioni. Sono semplicemente questi contenitori di vetro a cui ho messo della sabbia e ho messo poi delle candele dell'IKEA. Nulla di che è. Però non posso riempirmi in casa di queste cose. 50 candele, che cazzo devo fare? Il cimitero. E quindi ho trovato, spero, l'idea vincente che mi permetterà di sparmi di queste cose. Andando ne ho uno in più, quindi se era erano 50, ho di utilizzato, erano 50 più uno adesso. Allora, l'idea è la seguente. Qualche settimana fa... Ho comprato questo kit che è un kit per fare candele. L'ho trovato in un negozio. Il kit, diciamo, contiene, ancora in un l'ho aperto, è scritto qua nella scatola, tre bicchieri, di cui a me non interessa perché sanno bicchieri per mettere appunto le candele che si fanno, visto che qua ne ho un, un cosotto pieno, qua, 750 grammi di... Scaglie di cera di soia Manco che c'era cera di soia Stoppini, termometro Fragranze E pure coloranti I coloranti sono due, sono verde e rosa Spero che si possano anche mischiare insieme E poi sono anche tre fragrante Vaniglia, lino e Pere inglese e frisia Non so che cazzo sia la frisia Sono i cavalli di frisia, ma non so che cazzo è frisia Allora, ora quello che farò è Aprire questo kit, che dice che è anche per beginners, quindi come me, eh, che non ho mai fatto una candela in vita sua Tra l'altro penso dovrebbe essere facile, visto che le candele sono molto antiche Diciamo, voglio aprire questo kit e farmi le candele Ma come cazzo si apre? Ora qualcuno potrebbe dire cosa ha che fare questo video che ci fai vedere come si fanno le candele intanto non mi faccio vedere come si fanno le candele io mi, farò, mi faccio le candele e metto una telecamera però qualcuno potrebbe dire cosa c'entra questo genere di video col canale beh di fatto non c'entra nulla perché le candele non hanno nulla a che fare con l'informatica però diciamo l'idea sarebbe quella poi magari di venderle su un sito tipo che cazzo ne so Etsy c'è qualcuno che, che le comprerebbe che cazzo ne so visto quanto mi è costato il kit qualcuno se deve comprare Ok, questo lo mettiamo qua E adesso andiamo ad aprire questo kit Che sta nella mia stanza da, diciamo, almeno due settimane Allora Le istruzioni Le fragranze bicchieri dove mettere le candele inutili per me visto che io ho le mie i, i miei contenitori il termometro quindi sicuramente ci sarà una fase di cottura di queste candele apriamo spacchettiamo il termometro però ci ho pure guadagnato il termometro da cucina interessante termometro Questi cosi di legno Tipo Stecco del gelato dell'algida, Non so che cazzo servono Gli stoppini Ecco gli stoppini Questo è interessante Gli stoppini I coloranti delle candele Stanno un bel po' di stoppini, ce ne stanno uno, due, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sono sei stoppini Ok, e più diciamo la colla per tenere gli stoppini dentro il bicchiere Cos'è questo? Ah, queste sono le etichette da mettere alla candela per dire stare attenti di non bruciarvi Vabbè, e infine qui c'è la vera materia prima, la cera allora, vediamo come si fa una candela. Mi serve un astuccio da una penna a biro. Il segretto è opzionale, ma quella ce l'ho di là. E poi un'altra cosa che non capisco che significa un double boiler. Vabbè. Inserire lo stoppino all'interno della barriera della penna. Vabbè, questo si può fare facilmente. Mette la colla sotto lo stoppino. Fare pressione con lo stoppino all'interno del centro del contenitore. Va bene. Ancora qua, non parla di fare candele. Spostare l'astuccio della penna fuori dallo stoppino assicurarsi che lo stoppino sia al centro del contenitore. Se non è così, ripeterlo. Ah, ora oh, ho capito che vuol dire questa parola Bain Marie. Bagnomaria, quindi la cera va squaiata a bagnomaria Interessante quindi una volta messa poi la cera a bagnomaria Ridurre la temperatura E, e man mano aggiungere, diciamo, dell'acqua dove necessario Facendo in modo che l'acqua non bolla mai Fare sciogliere la cera a una temperatura di circa 55-60 gradi E di riscaldarla fino alla corretta temperatura per, per il trasferimento che è sempre 60 gradi Aggiungere il colorante e... Mescolare finché si dissolve completamente. A questo punto riempire il, il contenitore con la cera. Una volta riempito il contenitore, lasciare la, la cera che si solidifica per un, quarto, per un paio d'ore, se ci dovrebbe essere difetti, c'è cioè un pochettino, magari la candela si squagli come si traduce abbia sprofondato, per squagliare la cera e gli mettere. Ah, vabbè. Una volta che la candela si sia raffreddata, tagliare lo stoppino a 5 mm dalla superficie. Vabbè. Ah, mi sono dimenticato un passaggio. Dopo di aggiungere, diciamo, i coloranti, aggiungere le fragranze. Vabbè, non dovrebbe essere molto difficile. Sembrava più difficile. Allora, la domanda principale che devo farmi è la seguente cosa. Quante candele devo fare? Ho oh, 6 stoppini, posso fare 6 candele. Semplice, Fanno tutte 6 candele della stessa fragranza. Ho spostato la telecamera così da poter fare Vedere cosa faccio Dunque ho preso già una penna E ho messo lo stoppino all'interno Ci sta perfettamente E adesso devo praticamente Prendere queste cose Che sono alla fine Dei biadesivi Da mettere sotto lo stoppino In questa maniera Staccarli Adesso ho messo la colla qui sotto e metterla al centro di questa candela. Non mi sembra che sia la perfezione, però vabbè, ce la facciamo bastare. Ok, adesso abbiamo tutte e sei le candele più o meno pronte per il passaggio successivo il passaggio successivo è semplicemente quello di andare a riscaldare la cera e poi la dobbiamo versare qui dentro devo capire quanta cera devo squagliare una cosa che posso fare è riempire un vasetto simile sette volte Ti dici perché sette volte? perché penso che diciamo le scaglie occupano più volume questa è diciamo la quantità di cera che a quanto pare mi deve servire ora portarla in cucina sarà un po' faticoso visto che qua già trasborda ovviamente quando poi sarà sciolta a bagnomaria diciamo perderà un po' molto di volume suppongo ora a questo punto io mi trasferisco in cucina e vediamo come procedere una cosa che c'è da dire è che in cucina non utilizzerò questo microfono utilizzerò il microfono della fotocamera non è il massimo però ho già fatto video con il microfono della fotocamera non dovrebbe essere neppure pessimo dai ci vediamo in cucina allora ho messo questo contenitore a bagnomaria ho già acceso il fuoco sperando che L'acqua ancora non guarda, lo sta per bollire, metto un po' più piano perché è troppo forte. Secondo me aspettiamo che l'acqua inizi a bollire e nel frattempo, che qua inizi a fare la magia, continuo a guardarmi il mio anime preferito che è Hunter x Hunter. Perfetto, l'acqua qua sta iniziando a bollire. Penso che posso mettere il contenitore sopra e posso iniziare a mettere le scaglie di cera. perfetto e adesso aspettiamo che tutte queste scaglie inizino a sciogliersi e già stanno, già stanno iniziando a sciogliersi, quello a contatto già si stanno sciogliendo quindi devo iniziare a mescolare la temperatura sta alzando velocemente, mi sa che devo abbassare un pochettino il fuoco immaginavo la cena diventava, diciamo non dico trasparente, ma quasi buon odore che fa questa cera mi spiace che voi non possiate sentirla temperatura siamo poco più di 50 gradi dobbiamo abbassare perché sta arrivando quasi a 60 gradi ok ci siamo quasi devo aspettare che si sciolgono questi ultimi pezzetti di cera spostiamo dal fuoco perché è troppo caldo ok, la cera si è sciolta tutta adesso devo aggiungere il colorante verde e una volta che il colorante si sia sciolto tutto posso aggiungere la fragranza allora una cosa che non vi ho detto è che avevo comprato altre fragranze che a non sapevo che ci fossero già all'interno b magari potevano semplicemente non piacermi e allora guarda le altre fragranze, siccome qui c'è il colore verde ho trovato questa fragranza che è lime, basilico e mandarino che secondo me si adatta meglio al colore verde ok il colore sembra che si è sciolto tutto ora il problema è che io non so ups il problema è che io non so quanto metterne metterò mezza boccetta penso che ci siamo e penso che posso iniziare a metterle nei propri contenitori secondo me ne dovrò fare dell'altra secondo me non ci basta per tutte le candele che voglio fare perfetto adesso ho preparato questa situazione ho messo qualcosa a coprire perché penso che farò un troiaio come dicono in Toscana mettiamo gli stoppini quanto più dritti possibile perché un passaggio che mi sono dimenticato a fare è che gli stoppini andavano raddrizzati iniziamo con creare candele Qui devo farci qualcosina, so cosa fare. Ora una cosa che posso fare è aggiungere dell'altra cera e continuare a farla. Ci rivediamo con la nuova colata di cera. La seconda portata di cera è pronta. Pulisco il termometro e Versiamola, spero che ci basti Una cosa che fate alle camere spende è quella di aggiungere queste mollette Perché anche la guida suggeriva di tenere gli stoppini con le mollette se necessario mm, Mh, mamma, potevo fare di meglio Adesso quello che devo fare è attendere un paio d'ore e vedere il risultato Ci vediamo tra un po' One eternity later Sembrerebbe che le mie candele funzionino Sono molto soddisfatto Beh, ci sono alcune imperfezioni Che potevano essere sistemate da Mettendo un altro po' di cera Però avevo dimenticato lasciarmene un pochettino di riserva La guida lo diceva E vabbè, allora Penso che possa andarla a vendere Non lo so, ancora c'è Molto da sistemare Però diciamo questa esperienza mi è piaciuta e ho messo sul mio carello Amazon alcuni prodotti per continuare a fare. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza se avete mai fatto delle candele o se avete dei commenti su come migliorare la mia produzione di candele. Non so quanto queste durano, ne lascerò una accesa per vedere la sua durata e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!